Vitamina C-NSP, la migliore combinazione di doni della natura e tecnologia moderna. Lo sapevi che la mancanza di vitamina C porta a molti problemi? La carenza di vitamina C può causare problemi con capelli, pelle, articolazioni, lenta guarigione delle ferite, danni alle gengive e ai denti, problemi immunitari, lividi, epistassi e indigestione. Albert St. George, dopo l'isolamento della vitamina C nella sua forma pura, si dedicò allo studio degli antiossidanti. Ha dedicato molto tempo al processo di ossidazione e al processo di antiossidazione. Il premio Nobel è stato assegnato proprio per il lavoro con la vitamina C e per i suoi effetti antiossidanti. La vitamina C-NSP merita la tua attenzione. Così come la sua scoperta degna del premio Nobel. La vitamina C sostiene il sistema immunitario, protegge dai danni dei radicali liberi e migliora la produzione di collagene. 1000 mg per compressa vitamina C-NSP. Gli NSP di vitamina C funzionano tutto il giorno. Questo perché utilizziamo la tecnologia a rilascio lento. La vitamina C-NSP supporta il sistema immunitario. È fondamentale per l'assorbimento del ferro e la riparazione dei tessuti. Il sistema immunitario ti sarà grato per l'assunzione tempestiva di vitamina C. La vitamina C-NSP è accompagnata da bioflavonoidi rutina, esperidina e rosa canina. Perché la vitamina C-NSP? NSP garantisce la massima qualità, purezza e sicurezza di ogni prodotto, anche per la vitamina C. La vitamina C è solubile in acqua. Ciò significa che non si accumula nel corpo e deve essere assunto ogni giorno. Ciò consente al tuo corpo di riparare i tessuti e proteggersi dalle infezioni. Il tuo corpo può mostrare la massima efficienza nel lavoro di tutti i tessuti e organi. Attiro la vostra attenzione sul fatto che nella società NSP tutti i componenti sono geneticamente rispettosi dell'ambiente. La vitamina CNSP contiene solo componenti geneticamente puri. La vitamina CNSP è adatta ai vegani ed è composta da materie prime sicure. Tutto viene coltivato, raccolto e riciclato in modo sicuro per l'ecologia del pianeta. Ingredienti chiave la vitamina CNSP è la stessa vitamina C, bioflavonoidi citrici, rutina, estratto di rosa canina, esperidina. La storia della scoperta della vitamina C da Albert S.T. George è molto interessante. NSP ha scoperto questa formulazione di vitamina C a lento rilascio e l'ha introdotta sul mercato nel 2003. Da allora, la società NSP ha ricevuto molti ringraziamenti e feedback positivi per questo prodotto. Ci sono anche molte recensioni positive per ogni prodotto della NSP Company. Il componente principale è la vitamina C 1000 mg per compressa. Questo importo non è destinato alle donne in gravidanza. Questo è un punto importante. Ogni compressa contiene estratto di frutta acerola, esperidina, bioflavonoidi di limone, polvere di rosa canina e rutina. Diamo un'occhiata a questi componenti. Esperidina ed esperidi, cos'è questo? Chi è questo? L'esperidina è un flavonoide presente negli agrumi. L'esperidina fu isolata per la prima volta nel 1828 dal chimico francese Breton dallo strato interno bianco della buccia degli agrumi. Un antico mito greco su una delle tante fatiche di Ercole. Le mele d'oro del giardino erano custodite dalle figlie del titano Atlante. Queste figlie furono chiamate esperidi. Insieme a loro, il drago sempre sveglio custodiva il giardino. Le mele meritavano di essere custodite sia dalle esperidi che dal drago. Ercole ha dovuto fare uno sforzo per avere successo. C'è l'esperidina che prende il nome dalle esperidi. L'esperidina appartiene ai bioflavonoidi naturali degli agrumi, una classe di antiossidanti. In sostanza si tratta di una forma idrosolubile di vitamina P. Arance e mandarini ne sono ricchi, ma la parte principale della sostanza benefica si trova nella buccia e non nella polpa che mangiamo. Nella buccia che di solito buttiamo via. Pertanto, è problematico reintegrarlo attraverso il cibo. Piccole quantità di esperidina si trovano anche in altre piante. Ricordiamo l'impresa di Ercole. Le esperidi custodivano le loro mele. Avevano bisogno di un drago per proteggersi, perché c'erano molte persone che volevano ottenere bioflavonoidi dalle mele magiche. Le attività delle esperidi sono immortalate nella storia. Da loro prende il nome un prezioso antiossidante. Per qualche ragione, il ruolo del drago a guardia del giardino con mele magiche con esperidina non si riflette in nessun termine chimico. Quindi, l'esperidina è una forma idrosolubile di vitamina P. È noto che in Giappone da molti secoli è consuetudine aggiungere bucce di agrumi a un bagno caldo. Per il relax, per stimolare i processi del microcircolo. L'effetto positivo di tali bagni si ottiene proprio grazie al contenuto di esperidina. La buccia di agrumi essiccata viene utilizzata attivamente nella medicina tradizionale cinese. L'esperidina ha proprietà antiossidanti, ha un effetto antiallergico. Attiva il sistema immunitario, aiuta ad alleviare gli spasmi, rafforza i vasi sanguigni, aumentando la loro forza. Riduce la permeabilità vascolare, ha proprietà angioprotettive. Ha un effetto tonico sulle vene. Aumenta la loro elasticità, migliora la circolazione periferica e il flusso linfatico. Stimola la produzione di collagene. Buono per il fegato. Aiuta a regolare la funzione delle ghiandole endocrine. Normalizza i livelli di estrogeni. Si combina bene con la vitamina C e ne potenzia gli effetti. Acerola, alias ciliegia delle Barbados. Questa pianta è del genere Malpighia. Questo è un albero da frutto del Sud America. Viene coltivato in molte regioni tropicali. I frutti di acerola maturi con un altissimo contenuto di antiossidanti e vitamina C meritano la tua attenzione. La L'acerola ha un effetto antiossidante, tonico e rigenerante. Ha un effetto benefico sull'organismo con uno stato di affaticamento generale, con un regime dimagrante, con malattie infettive e virali. L'acido ascorbico, cioè la vitamina C nella composizione della dell'acerola, rafforza il sistema immunitario. Aiuta a resistere agli effetti negativi delle infezioni virali. Aiuta a riprendersi dalle malattie. La cerula riduce il livello di colesterolo nel sangue, che aiuta a prevenire la formazione di placche aterosclerotiche. Riduce la permeabilità e aumenta la forza dei vasi sanguigni. Migliora l'attività del sistema nervoso. Aiuta a liberarsi rapidamente dallo stress e dall'insonnia. Forte antiossidante. Attiva la produzione di collagene e migliora il tessuto connettivo. La cerula è ampiamente utilizzata per scopi cosmetici. La cerola dona elasticità alla pelle e ne rallenta l'invecchiamento. Un altro componente del prodotto è la vitamina C-Nsp. Bioflavonoidi del limone. In generale, il gruppo dei bioflavonoidi del limone comprende rutina, citrino, esperidina, cachetina, flavoni. Queste sostanze benefiche si trovano in molti ortaggi, fiori e frutta. La loro azione generale è quella di potenziare l'effetto della vitamina C e prolungarne l'azione nell'organismo. Insieme. I bioflavonoidi e la vitamina C sono in grado di proteggere ancora meglio i vasi sanguigni, rafforzare le difese immunitarie ancora più potentemente. I bioflavonoidi del limone hanno un effetto positivo sul metabolismo, sul metabolismo ormonale. Aiuta a proteggere il corpo dallo stress, anche a lungo termine. Rosa canina come componente del prodotto vitamina C-N-S-P. I cinorrodi contengono molte sostanze utili. Vitamine, minerali e oligoelementi. La vitamina C nella rosa canina è 10 volte superiore a quella del ribes nero. I cinorrodi hanno 50 volte più vitamina C dei limoni. La quantità totale di oligoelementi significativi, come potassio, rame, calcio, ferro, magnesio, cromo e manganese, rende la rosa canina un prodotto molto importante. La rosa canina è usata come tonico, immunostimolante, tonico, antinfiammatorio, coleretico e diuretico. La rosa canina è un noto rimedio per molte malattie. Nella modalità preventiva, la rosa canina viene utilizzata in modo molto efficace. La rutina aumenta l'elasticità delle pareti dei vasi sanguigni, rafforza i capillari e riduce le manifestazioni di infiammazione. Riduce la permeabilità capillare e ne riduce la fragilità. Questi effetti della rutina sono l'opposto di ciò che accade nel corpo con l'influenza. Questa è una sostanza indispensabile per qualsiasi infezione virale. La rutina potenzia l'azione della vitamina C. Insieme, ci aiutano a combattere le infezioni, lo stress, la fatica e tutte le sfide che la nostra vita ci crea. Insieme agli altri componenti del prodotto NSP Routine Vitamin C, puoi ottenere ancora di più da questa fantastica formula. I benefici per la salute della vitamina C sono enormi. Aiuta a prevenire il raffreddore, allevia i sintomi iniziali del raffreddore. Previene lo scorbotto, rinforza le gengive, sostiene la salute del sistema immunitario. Necessario per la salute degli occhi, previene le malattie cardiovascolari. Pelle sana, prevenzione delle rughe, produzione di collagene, è tutta una questione di vitamina C. Rafforza il sistema immunitario, migliora la memoria, previene la carenza di ferro e l'anemia. Riduce il rischio di malattie cardiache. Riduce significativamente il rischio di malattie croniche. Previene la degenerazione maculare. I principali benefici della vitamina C sono noti. Ciò include contrastare le allergie. L'effetto antistaminico è importante. L'azione oncoprotettiva è molto importante. Un lassativo naturale che aiuta a purificare delicatamente il corpo. Attiva la produzione di collagene. Supporta muscoli, legamenti e articolazioni. Ancora una volta, sottolineiamo il ruolo di primo piano nel supporto del sistema immunitario. Vitamina C per la salute degli uomini. Sostegno per una sana sessualità maschile. È molto importante sostenere la funzione fertile degli uomini. È anche molto importante sottolineare il ruolo della vitamina C nel sostenere la salute dell'uomo. Qual è la relazione tra quantità sufficienti di vitamina C e la salute dell'uomo? La produzione di collagene, essenziale per il mantenimento della salute dell'uomo. Protezione dei vasi sanguigni che svolgono un ruolo importante nella manifestazione della sessualità maschile. Gli uomini hanno bisogno del collagene non solo per i vasi sanguigni. I vasi sono necessari per la normale funzione sessuale degli uomini. Il desiderio sessuale è un momento importante nella vita di un uomo. La vitamina ci aiuta a sostenere la salute degli uomini e a mantenere l'attività sessuale in molti modi. Una diminuzione dei livelli di cortisolo equivale a una diminuzione del carico di stress. La funzione sessuale degli uomini è impossibile a livello adeguato sotto stress. Con lo stress a lungo termine o lo stress a breve termine, gli uomini hanno bisogno di protezione. La vitamina C aiuta gli uomini a far fronte allo stress. I benefici della vitamina CNSP ci sono chiari. Prevenzione dell'ipertensione, prevenzione del cancro, rafforzamento dell'immunità, ridurre il rischio di patologie dell'apparato digerente, aumentare la densità ossea, prevenire il morbo di Alzheimer, prevenire i problemi gengivali, ridurre il rischio di ictus e infarto, prevenire la cataratta e la degenerazione meculare. E, naturalmente, un rapido sollievo per il raffreddore. La vitamina C-NSP merita ottime recensioni. Le persone che lo usano scrivono molte recensioni positive. Ho preso varie forme di vitamina C ma non ne ho mai sentito veramente il beneficio. Dopo aver letto della vitamina C che può aiutare con il collagene, ho aggiunto la formula NSP. La formula a rilascio di vitamina C-NSP ne sento già i benefici. Grazie a NSP, uso solo una compressa al mattino per un apporto completo di vitamina C. Adoro questo prodotto e lo uso ogni giorno. La migliore qualità, la migliore formula di rilascio a tempo sul mercato, la migliore vitamina C sul nostro mercato. La vitamina CNSP è davvero la migliore. Voglio sottolineare, la vitamina C non viene utilizzata nelle donne in gravidanza. Quindi, la vitamina CNSP è un potente complesso di antiossidanti. Tutti i componenti migliorano l'azione dell'altro supporto dell'immunità, prevenzione delle allergie, prevenzione dei problemi cardiovascolari, prevenzione delle malattie gengivali e della perdita dei denti, protezione e ripristino dell'organo della vista, assistenza a tutti gli organi che lavorano intensamente, miglioramento del fegato, della pelle, delle articolazioni, aumento della sintesi del collagene, aumento della funzione sessuale negli uomini, aumento della fertilità, aumento della mobilità e dell'attività degli spermatozoi. E non è tutto. Ci sono molti altri effetti positivi del prodotto vitamin CNSP. Approfitta di tutti questi vantaggi e rimani in salute.